Viaggiatore di YouTube, benvenuto sul mio canale, io sono Grizzly. Qui trovi Diario di Viaggio on the road. Ogni domenica mattina alle 8 parliamo di cultura generale, tecnologia, attualità oppure cronaca. Ogni prima domenica del mese Diario di Viaggio on the road diventa Operazione Nostalgia, e andiamo alla scoperta di cultura, folklore o tecnologia del passato. Non solo, sono un tecnico informatico e con vita da tecnico, cerco di realizzare una nuova stagione ogni anno, ti racconterò o ti mostrerò le disavventure più particolari che vivo facendo questo lavoro. Inoltre sono anche un volontario di protezione civile, e occasionalmente pubblicherò dei video da servizio e emergenze, anche girati con la dashcam o la telecamera sull'elmetto. Troverai questi video nella playlist «Protezione civile – volontariato a soccorso». Sono un grande sostenitore dell'accessibilità, per questo praticamente tutti i miei video hanno sottotitoli in italiano. Insomma, se ti ho incuriosito, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube È gratuito e assumerai subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Se ti iscrivi anche al mio canale Telegram, riuscirai a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, oppure ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte. Sono molto attivo all'interno della community di YouTube Italia, il mio social preferito è Twitter. Su Twitter condivido i video che ho trovato interessanti, e con Twitter mi piace tantissimo interagire con gli altri. Tra l'altro utilizzo Twitter, quando sono in servizio di protezione civile o durante le emergenze, per avviare video in diretta, per cui se vuoi interagire con me, ricorda di seguirmi anche su Twitter. Sono Grizzly, e ti ringrazio per avermi ascoltato sino a questo momento. Ciao, e ci vediamo su questo canale.